Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video Dopo un lunghissimo periodo di assenza Perché sono circa 6 mesi O forse qualcosa di più Che non ci vediamo qui su Youtube Sono tornato Come state innanzitutto E vi devo un po' di giustificazioni Per la mia assenza Allora ehm, Volevo specificare un po' tener... Ci tenevo più che altro A specificare un po' il motivo della mia assenza Purtroppo legato tanto ai motivi di lavoro in quanto purtroppo corri di qua corri di là e è sempre un casino trovare del tempo per registrare video per youtube dunque eh, ho deciso di tornare a dedicare del tempo a youtube proprio per eh, raccontarvi farvi vivere un po più nel vivo appunto come facevo già quelle che sono le, le mie esperienze e le mie gare future Faccio un breve riassunto di quello che è successo da quando non ci vediamo più. Eravate rimasti con gara 1 di Magione con la Predator con la FX3, dove purtroppo c'era stato qualche problema, fortunatamente di natura diversa rispetto a quella del motore, e... però c'era stato qualche problemino quindi ci siamo dovuti tirare un po' indietro. Non vi ho più pubblicato gara 2, ma vi faccio un breve riassunto. Vi metterò anche il video tra pochissimo e abbiamo vinto gara 2 gara spaventosa ragazzi gara spaventosa veramente e oltretutto poi vabbè chi, chi mi segue su instagram sa e anzi vi invito a seguirmi su instagram se non siete iscritti iscrivervi al canale e cliccando qui in basso a destra e iscriviti così che eh, rimarrete un po aggiornati su tutti, eh, su tutto e mi raccomando attivate la campanellina per l'appunto, come già detto, vi porto un pezzettino di video di gara 2 di Magione, dei vari spezzoni, insomma, quella di come è andata gara 2 di Magione. Quindi ci vediamo subito dopo il video. Grande compà, grande Francesco, number one. Bene, voi vedendo questo video penserete, ok è andata bene, quindi il campionato si è ripreso e bla bla bla, no, purtroppo no. È andata benissimo, però ovviamente è la mia macchina, quindi... Eh, la devono smontare per filo e per segno, fare tutte le verifiche che fortunatamente insomma voglio dire la macchina è risultata ok e, e mentre purtroppo eravamo ancora in grande lotta per il campionato in quel di Varano a settembre e purtroppo abbiamo sbiellato un altro motore eh già non si capisce il perché, non, non, non si sono capite tante cose, però vi posso dire che sono sceso dalla macchina saturo, ragazzi, veramente l'ultima punta dei capelli corti, l'ultima punta satura di quella macchina. Non avevo più entusiasmo di correre, ragazzi, quindi capite che se perdi la fiamma che tiene acceso il desiderio hai in qualche modo perso tutto quindi da lì abbiamo iniziato a riflettere su cosa poter fare in seguito poi alla, alla Predator cosa che ovviamente stavamo già pensando, ci stavamo già riflettendo però non, non era un quadro chiaro della situazione Bene, lì abbiamo fatto tutto il punto della situazione. Intanto vi faccio vedere il video brevissimo di quello che è stato purtroppo un momento di pento di me della gara di Barano. E ci vediamo subito dopo il video ancora una volta. la mia relationship con uh, la Predator e come avrete potuto vedere veramente ero al limite saturo saturo perché comunque quattro motori in una stagione non è, non è assolutamente plausibile comunque per chi fosse interessato quest'anno la macchina è a noleggio disponibile per il noleggio sia per prove libere che per gare e attualmente è prenotata per tre gare e, però ci sono altre quattro gare disponibili insomma Qualora ovviamente il ragazzo che corre quest'anno con la mia macchina non dovesse prenotarmela per tutto il campionato. Qualora foste interessati a provarla o ad andare in pista con una formula Predator, anche se la mia è prenotata scrivetemi perché vi, vi posso reindirizzare io. E, niente, chiudiamo il capitolo Predator. Bene, arriviamo alla... Parte bella del video, della storia d'amore con le formule, le macchine e quant'altro Arriviamo alla parte interessante, diciamo dai Dopo tutto questo tram tram abbiamo deciso e siamo riusciti a provare una vera macchina da corsa Una macchina da corsa scritta in grande così che non sta nello schermo e non sta in questo stanzino Comunque, indovinate un po' con chi siamo tornati in pista vabbè, già l'avete indovinato praticamente, dai si torna sempre dove si è stati bene il nostro bene amato del cuore derva corse purtroppo, o per fortuna purtroppo un po' anche per loro abbiamo deciso di tornare in pista con loro e vabbè, vi lascio un altro breve spezzone di un video, dai vi faccio questo enorme regalo qui di video era il primo turno di libere ragazzi macchina strabiliante che richiede un po più di fegato rispetto alla predator per essere guidata come si deve ad ogni modo ci siamo divertiti tantissimo mi sono divertito tantissimo e ci siamo fatti valere in quanto già nella prima sessione di libere siamo riusciti ad essere davanti a tutti della categoria Purtroppo lo svantaggio era che girando insieme ad uh, Formula 3, uh, Formula Apart, comunque un, una sorta di categoria open non riesci mai a capire effettivamente in che posizione sei. Anche se quest'anno avremo una situazione un po' diversa. Questo perché? Perché uh, ci sarà una categoria tra virgolette dedicata ai Formula Renault. Comunque, senza dilungarci troppo in chiacchiere, ehm, vi lascio il video di gara 1 e uno spezzone di video di gara 2, eh, vi lascio qualche momento saliente qua e là, ci vediamo subito dopo i video. Il nostro primo video finisce qui, ragazzi ci vediamo nel prossimo video tra non molto perché a brevissimo saremo a Cremona per il primo test 2022.